Ehi, hey, tu non lo sapevi, no? Lo sapevi? Non lo sapevi? Perché non me l'hai detto? Lo sapevi, no? Non lo sapevi? Lo sapevi? No, non lo sapevi. Ma me lo potevi dire? Lo sapevi o non lo sapevi? I miei cani, se le sanno le cose, non te le dicono. E se non le sanno, non te le dicono lo stesso. È vero? Eh, che c'ho ragione. Non lo sapevi? No. Ma allora perché non l'hai detto? E se lo sapevi, perché non l'hai detto? Me lo potevi dire? No, che non lo sapevi. E se lo sapevi, perché non me l'hai detto che lo sapevi? Ma se sapevi di non saperlo, perché non l'hai detto? E perché non hai detto di non saperlo di saperlo? Perché non l'hai detto? Eh? Dai, su, non fare così adesso. Non è niente, dimmelo. Ti decidi a dirmelo. Lo sapevi o non lo sapevi? E che è che sapevi? Dai, su, non fare così. Dai, ho capito. Me lo dirai dopo. Dai, me lo direi dopo. Ho capito. Sì, è che mi fa gli occhi dolci. È vero. E tu? E tu lo sapevi o non lo sapevi? Anche tu lo sapevi o non lo sapevi? Eh? Dai, su, guardami, dimmi, lo sapevi o non lo sapevi? Eh? Come l'altro, lo sapevi o non lo sapevi tu? Non lo sapevi? Non te l'hanno detto? Non l'hai voluto sapere? Che è che non sapevi? Che è che sapevi? Dai, fammi sapere. Lo sapevi di sapere? Eh? Lo sapevi di sapere? Non lo sapevi. Non lo sapevi neanche tu. Eri all'oscuro. Che è successo? Eh? Dai, dimmelo. Non te tenere per te le cose. C'hai qualche pulce che ti morde? Che è che sapevi? Che è che non sapevi, ma lo sapevi di sapere? No, pare che non gli frega niente neanche a lui ma dai su me lo dici che, che sapevi sapevi di non sapere non sapevi sapere che che succede beh dai bello bella faccia che c'hai bello eh? lo sapevi di sapere o sapevi di non sapere il sapere ciò che si sa o ciò che non si sa e eh? dai su vediamo se costo sole e eh? viene bene l'inquadratura Ah. E tu lo sapevi sapevi di saperlo non sapevi non sapevi di saperlo e eh? dai dai che lo sapevi dimmi dai oggi nessuno dei, dei tre cani dovrebbe vedere gli altri e proprio se ne va oggi nessuno dei tre cani vuole parlare perché di solito gli faccio domande e parlano ma davanti al cellulare dicono ma come tu parli sempre al cellulare con il nokia ascia 302 di bassa risoluzione fascia media bassa e allora noi non parliamo con te se stai col cellulare in mano perché tu parli ad altri vabbè bella cagnetta. lo sapevi di sapere o non sapevi perché io gli faccio questi giochi di parole loro rispondono bau bau però adesso non sono ispirati dovrei domandare agli altri cani ma non mi va Vedo che eh, sono stanchi, siccome eh, sta venendo la sera, eh, sono stanchi, fanno storie, vero? Vabbè. Allora, qui il vostro capitano sant'Enchan se vi piacciono i cani. lasciate un commentario a questo video dategli like e soprattutto condividetelo io guardando i vostri commentari che lascerete a questo video e a tutti gli altri miei video e vedendo i like andrò nei vostri canali e a seconda di quanti miei video avete dato like, commentato e lasciato il commentario, io farò altrettanto con i video dei vostri canali. Quindi se commentate, date like e, e magari condividete eh, 10, 20, 100 miei video, perché ne ho quasi 900. Io cercherò di fare lo stesso con voi magari non in un giorno perché se siete troppi a farlo non sarà possibile ma se voi commentate date like a 10 miei video io farò lo stesso con voi se vi iscrivete al mio canale io mi iscrivo al vostro e quindi eh, quante più persone daranno a quanti più video possibili miei like o anche dislike se il video non vi piace e lo commenterete allora io andrò nei vostri canali darò like ai vostri video e commenterò eh, occhio per occhio dente per dente eh, youtuber per youtuber iscrizione per iscrizione like per like commentario per commentario poi si dovrebbe superare almeno il minuto dei views, perché altrimenti a volte youtube non te lo conteggia quindi io apro molte finestre dell'esploratore del brown in modo da far superare il minuto di views per video che guardo che commento che gli do il like fate anche voi lo stesso se potrete e quindi commentate questo video commentate ogni mio video e dategli like o dislike in questo modo io so che voi avete visto i miei video ve li commento e vi do like più i miei video commentate, gli date like o dislike, più io farò così con i vostri video. Eh, grazie di aver visto questo video, spero che i cani vi piacciano. Ho caricato molti video sui miei cani nel mio canale di YouTube, andatevi a guardare perché sono veramente molto divertenti. Qui il vostro capitano Sant'Enchan, un saluto a tutte e tutti, grazie di seguirmi. Eh, oggi ho fatto questo pomeriggio una live spero che vi piaccia ciao